Ciao a tutti gli iscritti al canale di Stefano Maggi. Ciao a tutti i fan della pagina dell'Orto Dio. Ci troviamo a fare un bel pranzetto vegano con Mirella e Mauro. Ciao. Che vi salutano. Ciao. Siamo stati a fare un breve corso di riconoscimento di erbe spontanee. Come sapete, se volete, potete venire qua e imparare le erbe spontanee da mangiare. E adesso ci facciamo un bel pranzetto vegano con le bruschette. Che sono quasi pronte le bruschette in due, in due versioni: al pomodoro e coi funghi cardoncelli, la i funghi sempre coltivati da me. Purtroppo il pomodoro è compero per adesso. Poi per secondo abbiamo la cicoria raccolta, mm. ripassata in padella col peperoncino e con l'aglio selvatico. Il peperoncino coltivato da me e l'aglio selvatico raccolto da me. Eccolo qua, mm. e va! Okay. Eh. E poi per primo stiamo cucinando la pasta, anche quella purtroppo compera, però con un bel sughetto, eccolo qua di nuovo con i funghi cardoncelli, con la cipolla autoprodotta, con il pomodoro autoprodotto, l'aglio sempre selvatico, quindi niente, se volete venire a pranzo, all'orto all'ortodio, se volete venire a fare un corso, se volete ordinare delle verdure, chiamatemi, lo sapete, io sto qua, Mauro e Mirella vi salutano. Ciao, Ciao a tutti e buon appetito.